Buongiorno, siamo tornati al park. oggi le condizioni sembrano essere decisamente Finder. migliori rispetto all'ultima volta che siamo venuti, però prima di girare dobbiamo sistemare un attimo la rampettina dai gli altri due pacchi eh, Ingegnere okay. Ma è un tempo perfetto per mettersi gli occhiali da sole ma no, perché in realtà c'è un filino di congiuntivite Questo ti dà quanti secondi in più? E eh, almeno un minutino Un minutino, un minutino scarso un... Ma nella vita cioè non nelle gare ah, eh, avanti a fare tutto La Bia potrebbe non essere contenta Allora il geometra Di solito prima misura Dobbiamo tagliarlo pochissimo Qua fai un segno Ivo con le tue unghie malefiche oh, allora, il dado è tratto, la spada e la roccia Quindi per gli occhiali, per il taglialegna È bello che io facevo gli occhiali e non ho tagliato la legna Però in descrizione troverete gli occhiali Per andare un minuto più veloce nella vostra vita Allora, queste qua non le abbiamo svitate ragazzi Ma Possiamo... perché vai così vicino alle cose? Va bene, sto chiamando l'opposta Perché se dentro adesso tra... me le avvicini tra... si prendono pugne Erano talmente dentro bene <ride> <ride> <ride> Servoso manuale <ride> Iniziamo dal eh, cambiare sì, un sì. travetto e finiamo che è cambiato tutto. No, non ti <ride> Sai da quanto è giù questa rampa? È eh. 5 anni, figa. 5 oh, anni. Oh, oh, eh. Ah, ma fatto così Voda! Mi sa che un po'... l'abbiamo tagliato un po' troppo poco. E eh, mi serve un po'... mi serve un martello. Martello! E eh, ragazzi, è giù da 5 anni questa bella rampa. Questa vecchia marinaia. Però tra un po' la cambieremo. Quando... Sì, è... la... Oggi ragazzi partiamo con un bel po' di sano riding Non abbiamo neanche scoperto la pump track Siccome dopo dobbiamo ricoprire che piove Panettoncini tra quattro mesi e non ci saltiamo Bel giro dritto di whippatine oh, È diverso da girare in moto Quella! Uh, eh c'è un po' di ruggine eh, C'è un po' di ruggine ma adesso ci riprendiamo Sono un po' così in questo momento Arrugginito così Vai, Vediamo Un e un table Ho giù il piede, stavo per morire Mamma mia ti ha dato una ciabattata Sull'ultimo, che freddo Sapete che cosa? Bisogna proprio Riprendere solo un attimo di tranquillità Per i trick Nel senso che La cosa difficile è sempre Rimanere molto concentrati E non farsi sopraffare dalla paura Beh, Ricordarsi chi sei Da dove vieni esatto. Perché lo fai soprattutto Bravo Trip sul primo Dai vediamo Facciamo un trenino Però senza saltare tutti i panettoni Facendo le cose tech Ma in trenino Saluto dal generale Quando ho fatto a scendere dal panettone l'ho preso un di una mano. Nice! Eh. L'obiettivo è rifare un po' i trick che sappiamo già fare e che sapevamo fare prima dello stop forzato. farli senza passare dal bag. Ragazzi, io qui <ride> firmo la mia condanna a morte. Dobbiamo Ivo, noi siamo forti! Che trick vorresti fare per primo? Casual. Bastardo Bastardo sì, come riscaldamento cos'è il riscaldamento? Noi andiamo di strappi musica. Dai, come si fa casual? Bisogna essere Franni incazzati neri ragazzi. Convinti. Allora, casho si faceva. Entra rampa, apri bene. Pum. Uh, sono andato via! Sono arrivato pelato! Ivo! Oh. Dai una pedalata più di quello che credi che si va piano! Io sono arrivato pelatissimo! Dai e uh. Sì, ha, ha tipo scavato fino alla terra sotto Pelatissimo, guarda Non, ho nato, non ho è proprio toccato lì Dove? Nascosto. dove nascosto <ride> Cash alla prima è un trick ancora fattibile, devo essere sincero Perché sì. se mi proponevi sette cork alla prima ah, No, perché no. cash è proprio Diventa la rampa cattiveria. a caso cattiveria. Cattiveria Ma proprio e... di cattiveria una secca esatto. della Madonna e basta senza... Sette corca se entri di cattiveria a terra Tipo così e cotoletta esatto. una cotoletta della... A few moments later Bravo io che mi ha spinto perché io non volevo farlo alla prima cash roll oggi. Io. Eh. Bravo, <ride> mi è piaciuta questa sfida. Quindi ora, dopo che Ivam ha fatto tribulare con questo cash roll, chiamo diretti i trick di velocità di mani. Triple bar. che oh, oh, oh. ah! cazzo vado? Dai, facciamo sto triple, ma vaffanculo, ancora ho sbagliato tutto, minchia un palo, cioè tu dici vabbè ma minchia lo sapevo fare tranquillamente, non è la paura tanto del trick ma è, è tipo nel mio caso io cosa sento adesso, sento un po' come se avessi le gambe molline si può dire, cioè come se fossero un po' tremolanti, questa cosa si riflette anche nella decisione di spinta in realtà, sai che lo puoi fare ma dall'altra parte c'è quel... Mm. Che nervoso! Deve essere cattivo, deciso. Uno, due, tre. Ma vai a porca di quella f***. Che nervoso, porca f***. Ma vai a fare in eh? E sto c***o di coso di m***a, va a f***. Si continua a riempire la gomma di fango, pesa 100 kg in più la bici, che nervoso! Devo dire che mi sto arrabbiando particolarmente, eh? La condizione di avere la ruota piena di fango mi dà particolarmente fastidio a fare questo trick. Non nego che sono stremato eh in questo momento Cioè ti sfinisce mentalmente più che fisicamente Adesso mi faccio un bel 3.6 senza fare bar spin Perché sto andando insieme Cancello tutto dalla mente E si riprova da zero sostanzialmente oh. Ok, molto meglio adesso già Quando ho imparato questo trick e lo stavo assimilando Dicevo, tu non importa come esci dalla rampa Tu devi far girare tre volte il manubrio Punto Così. Cioè il discorso è che cioè, non è un trick nuovo Non è che sono wow, ho chiuso un trick della vita Solo che è un trick molto molto tecnico Voi direte, sì ci credo che non ti vengono Adesso giri pochissimo qui Si gira poco è un dato di fatto Ma perché in inverno così freddo è da tanto che non c'è Infatti anche il parche è in una condizione abbastanza pessima Ma voi gli anni scorsi non avete visto Potete chiedere al nostro bel alboreto Quante volte mi ha visto Tirare giù i santi Riprovando trick su trick su trick Mille volte ragazzi Fa parte del nostro sport Ci tengo a farvelo vedere Ragazzi questa è la realtà Ovviamente c'è il giorno che arrivo qui Al primo tentativo lo faccio Primo giro Però il nostro sport come vi ho detto È 80% mentale Quando non hai la testa che funziona bene Questo è quello che succede sostanzialmente Devi riuscire ad arrivare allo stato mentale Per fare quel determinato trick Comunque sta... Cioè ragazzi stiamo battendo la fiacca in sta session Madonna va questo Ci rifociliamo un attimo con eh, la signora Iva Che bella bionda Bella verda Alboreto sempre maleducato sempre <ride> Sempre maleducato. Però L'ultima volta non vi ho fatto il bike check della mia bella bici. Sapete perché, ragazzi? No, non lo sappiamo. No, diccelo tu, dai. Perché non ce lo sbattono. <ride> no, volevo informarvi di una cosa, ragazzi. Una news molto triste, devo essere sincero. Purtroppo, quest'anno Cromag non sarà più mio sponsor. Tiango veramente dentro Perché lo amo come, come brand Però ragazzi Ho trovato una già una soluzione a questa cosa Chroma non sarà un mio sponsor Ma continuerò a utilizzare pezzi Chroma Grazie a un distributore Ma ne parleremo in un prossimo video di questo Ora volevo solo farvi notare una cosa Per industri che invece distributore, Love industri grazie Che continua a supportarmi come ogni anno Da tantissimi anni che uso queste bellissime ruote Dai facceli sentire però Prima di farvelo sentire eh, Vi volevo spiegare una cosa Che non vi ho mai spiegato negli anni Su Industry 9 ragazzi sul sito c'è un configuratore veramente fighissimo Praticamente voi potete scegliere di ogni singolo componente della ruota Il colore Volete colorare questi due raggi di colore diverso? Li potete proprio uno a uno colorare e farvi la ruota personalizzata In descrizione vi lascio il link Provate a sbizzarrirvi Questa è la bici da fine 2020 L'ho fatta un po' più nera, un po' più cattiva La prossima ho già fatto delle ruote decisamente più vistose Colori ce Li spoileriamo No Di una dai no. C'è oh il, no. il rosso C'è il rosso L'altra mi faceva più paura Della dirt Sto dicendo Del dirt c'è il rosso Delle altre ragazzi Ancora Over, over. Sì. Provate ad andare Sul sito Industri9 E mandatemi su Instagram Secondo voi di che colore Ho fatto le mie ruote Della prossima bici Con questo telaio, vi spoilerò già che utilizzerò questo telaio qui di questo colore Provate, faremo anche dei giveaway apposta di industriali Allora facci sentire il suono, dai, ti prego oh. Quindi, Ragazzi, l'occhio più esperto avrà notato Quest'anno sul posteriore non sto più usando la Rocket Rocketron Che è questa gomma qua, che come vedete è molto più tassellata Ma sto usando la nuovissima Billy Bonker. Che tra l'altro vedete che ha un tassello più basso, però eh, vi garantisce maggiore scorrevolezza. Infatti, io ho montato solo al posteriore questa proprio perché d'inverno all'anteriore comunque avere una gomma che grippa e non si va a chiudersi lo sterzo direi che ci sta, ci sta, ci sta, ragazzi. Ragazzi, in descrizione trovate sempre tutti i link di qualsiasi cosa parliamo eh, nei video. Mi raccomando, non fate domande nei DM, cose dove comprare. In descrizione c'è tutto, le bici, i componenti, questo e Ma no, non fai l'occhiolino se ti incontri. No. no! Lo fa lui al posto mio! No! Avrete notato anche questa per ora è solo mia Ti chiedo se. Mi Firmi un set cock. Che è il trick che mentalmente di solito mi. Decide di più. Sì, mi, mi lascia più perplesso sempre. Eh... Senza fare flip, a poi tre sette. Esatto, bravo. Mm -hmm. Voglio sottolineare una cosa ragazzi Che sbatta No, che non sto passando dal bag apposta eh. Esatto Questa è una condizione mentale È difficilissima da battere esatto. questa condizione Ok, questo è il momento in cui i rider diventano veri uomini Sette core è il trick più bastardo che esista Come vi ho sempre detto, è mentale. Questo sport devi essere arrabbiato per farci altri trick. Devi Incazzato. proprio dire: Io vinco contro il trick. Tante persone mi dicono: ma come fai a non aver paura? Ragazzi, ce l'ho la paura. Guardate la mia mano, ho paura, mi sta battendo il cuore a mille perché non lo rifacevo da tanto. Farlo direttamente sul duro così, ancora di più. Mentalmente, adesso io ho dimostrato che io posso farlo se ci credo. Noi poi, ovviamente, magari sui social, tipo Instagram, così, mostri quello che ti viene bene. Se su YouTube si può far vedere proprio il concetto la totale: vera esatto, la realtà <ride> può mostrare ragazzi sappiate che in ogni singolo sport c'è la sofferenza purtroppo io nel mio caso Cerco di farla diventare rabbia per fare il trick Tutt'ora l'alboreto sta facendo fatica a passare il panettone In questo momento che non stai riuscendo a passare il panettone come vorresti La sensazione che hai dentro qual è? Nervosismo E rabbia Esatto, e rabbia, bravo <ride> Tu devi partire, arrabbiarti non puoi partire Ni ni ni ni ni Questo giro ti filmo Quindi fai vedere per favore Che tu vuoi passare il salto Adesso ti incazzi e lo fai Però incazzati su Va bene, va bene Ti devi incazzare Albi Lo faccio? Oh Dai cazzo! No no adesso tu non scappi bastardo no, no. Stava mettendo la giacca Si sta preparando per andare non ha fatto neanche un flip sul bag Alboreto flip sul bag minimo minimo. minimo. Oh, yeah. oh, oh, oh. Questa è la famosissima albureto cam Ivo! <ride> Mi fa ridere come il toto praticamente ogni volta mi attacca e mi lascia andare Scorrazzare in giro il torre, sì. Ma perché è bello vedere l'albureto come vive le cose Va bene vado a fare un flip Ciao ragazzi ci stava la precisione alboretica. Sempre flip, alboreto. Eh, Mostragli un bar spin. ormai lei ha sudato oh, bene. No. Ma in verità, non così tanto. Però, insomma. Ormai c'è le ruote leggere, Industri 9. Grazie, Industri 9. Mi pico. metto dentro la felpina. Oh, oh. Sì, vabbè. Ah. ah, le palle, le palline. No, lo rifaccio. Faccio un altro bar spin perché sono atterrato con le mie palline sulla ruota. Quindi faccio. Boom! faccio Boom! boom. Eh. Goditi questo bar spin che Emil Johnson, spostati! Eh, allora! Emil Johnson? Cosa facciamo Emil Johnson? <ride> Ragazzi, petizione per l'Alboreto che non sa saltare dritto ma riesce comunque a provare le cose. Petizione, un like, una preghiera per far sì che il buretto impari a saltare detto. Basta, direi che per oggi abbiamo dato abbastanza. Ci siamo incazzati tutti parecchio. Ma è giusto anche quello, ragazzi. Abbiamo portato a casa comunque i nostri obiettivi principali. Sapete cos'è il problema, ragazzi? Perché l'aboletto bisogna convincerlo con la forza a venire a girare sempre. Aiuto! Mi avete scritto in tantissimi dicendo: Toto, non porti più video al park. Adesso che riprenderà la bella stagione, inizieremo a fare più video al park. Poi la gente si rilamenterà: Ma, Toto, fai solo video al park. Occhio, è molto. Vedete, presto, nuove news di mamma mia Toto ride perché non sa un cazzo, non ha ancora capito Ragazzi, eh, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video, bella